Ok, in Napoli no. No, sì, sì, vado più in Napoli. Al centro vado. No, no, vado più in Napoli. No, non farlo, oh, no, no, non farlo. Addio amico. No, no, bro. Ecco, cosa hai detto? Non andarci. Già ci hai rinun rinunciato. NOPE NOPE NOPE NOPE Non ma allora, allora, non riesco a sparare faccio una kill io ah ma allora, sopra di me sto qua ah no Io non ci credo, sono sempre vissuta fin da Oh, no! No, no, gli avevo tolto un botto, gli avevo fatto un culo così. Fracco cecchio, te ho ho ucciso. Sì. bro non so come abbia fatto, ma beccato in testa mentre mi, mi buildavo io non boh. Eh, ho tolto. GG bro, GG. Merda vecchio, questo qua era fortissimo. Gli ho tolto un sacco, però mi ha tolto tipo 300, amico. non so come l'ha fatto. Rospettami 1870 Ti sta mirando col cecchino eh ciò, Ti sta mirando col cecchino È su una è È su una montagna No no no voltati voltati Voltati voltati Qua vedi che c'è No voltati ancora ancora Eccoli là Edita Ecco Vedi quella No Spostati a destra, a destra a destra. Ecco, vedi quella montagna dove c'è quella casa sopra? Edita, fra, edita. Non ti sta più mirando. Ecco, vedi, vedi quella casa là dove c'è... Sì, Dove la montagna. Eh, è là dentro lui. C'è uno che dovrebbe essere, là sopra il pilastro, quello gigante di pietra. No, quello lì, quello dietro. Ecco, vedi che c'è una cosa in background. Quella montagnetta là. Ecco, è là. Uno dovrebbe essere da sopra. L'altro dovrebbe essere dietro di te. Eh, tipo su quella montagna alta là. Dovrebbe essere dalla, da, dalla parte opposta. L'altro, se ho capito bene, non mi ricordo dove cazzo sia. È vicino a te. Eh, è lì, lì proprio qua. Pensavo fosse un'altra struttura invece no. She oh. wants nah. trouble last night, but I cannot take this act to get my back right for the many days And she wanna a little fast life, but I'm on my way And she thinks that on the bad guy She's the one that lays Where she wants trouble last night But I cannot Ecco vedi è un altro che arriva, 2-2 Senta quell'altro che ti sta chiacchionando Ma fa stante il mondo Ah bombe. Hanno le bombe esplosive sono minato. Ma fa stante il mondo sti Ma eh, vabbè Fai 1-2 Tanto te vinci Quello là, mi sa che è quello che mi ha ucciso. A me? Sì, sì, ha la schiena arancione. Attento, che quello lì con cecchino è molto bravo. eh Parecchio bravo il cecchino. Attento, attento, attento. bravo no, Bravissimo. Madonna mes, madonna mia, sono un mostro. Sfondalo, sfondalo. Hai sei colpi. Fallo cadere. Ah, ecco un fuoco. Ci sono alcuni di alcuni editori che si è impaninato nella merda, io eh? non so come dirlo. Bravo, oh. bravo bravo. Attento fra attento, attento, attento. siete intrati cos'è quello che ti sta sparando adesso ha ah, ah, è stato, stato craccato da quell'altro c'è un scarore il pompa no, e la no, mitraglietta ma è stato, no, stato craccato quell'altro no. quell'altro al... quell quell'altro è tutto blu e un barilone gigantesco di oh, bravo lui ah,